Mi chiamo, mi chiamo Mauro, sono qui oggi dal dottor Antonini per un controllo. Eh, dopo eh, che, ho fatto, che è stato fatto l'intervento circa due settimane fa eh, e quindi oggi mi sono stati tolti i punti una ferita super massimo un'altezza una di 2 di cm. La, diciamo la, la, la proisi sta abbastanza bene, tengo soltanto un problemino un po' di essendo affetto di, come si dice, di cardiopatia, che è un po' di ematoma, ma è una cosa eh, normalissima. Eh, L'intervento è riuscito e adesso devo aspettare il decorso normale della, insomma, della, della situazione. Come ha conosciuto il dottor Antonini e come è arrivato insomma, a prendere il dottor Antonini? Allora, il dottor Antonini ecco. l'ho conosciuto, eh, innanzitutto avevo letto un, come si chiama, un documento su, su internet, eh, poi mi ero, ero andato al policlinico Umberto I per prendere un appuntamento e mi hanno detto che gli appuntamenti si prendono tramite CUP. Eh, mi sono informato che lì, eh, appunto, nel dei hospital di avevo una cugina che non vedevo da 50 anni e Quindi quando mi ha vista è, è rimasta contentissima e detto: adesso ti faccio parlare. Quindi l'ha conosciuto il dottor Antonini, eh, gli, ho, gli, ho, gli ho sposto il mio problema, gli ho portato la mia documentazione, eh, era, sono affetto da una eh, come si dice, disfunzione erettile con una eh, grave fuga venosa. Eh, mi ha fatto una protesi e, e mi ha detto che quando sarebbe stato il momento mi avrebbe chiamato. E l'ha conosciuto il dottor Antonini e il dottor Antonini è stato, insomma, è stato diciamo, bravo a tranquillizzare, insomma come è andata la... No, no, no, mi ha consigliato, cioè, mi ha già eh, prospettato com'era l'operazione, mi ha fatto appunto vedere la, la protesi, eh, mi ha detto la durata dell'operazione e quindi che non ci sarebbe stato nessun, nessun problema. Ok, come... Ma è cambiata? Lei ha fatto l'intervento da quanto? quanto? L'intervento sarà fatto il 9 di, di maggio, quindi oggi sono circa 12 giorni. E come va? Come... Beh, a parte diciamo, il decorso dell'operazione sono stato a riposo, eh, facendo delle punture di clessane perché appunto sono a degli anticoagulanti, quindi attualmente non posso continuare a prenderli. Eh, il decorso normale ci cioè, ho avuto un po' di gonfiore, ma questa è una cosa normale dovuta all'operazione. Però diciamo che eh, oggi sto abbastanza, abbastanza bene, mi sento più tranquillo. Aspetta, molti sono spaventati dall'idea di fare questo tipo di, di operazione. Lei la consiglia nel senso... No, no, io la consiglio anche perché mi sono documentato parecchio, quindi eh, ho letto dei pareri positivi e quindi. A, a, anzi ho chiesto anche al dottor Antonini data l'età che avevo sarà il caso di farla lui mi ha detto no, non c'è problema anche perché sei ancora, nonostante l'età sei ancora abbastanza giovane perfetto